Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Come promesso qualche settimana fa iniziamo a vedere come funziona Adobe Audition, questo meraviglioso software firmato Adobe appunto, pensato per editare l'audio. Prima di iniziare però, una piccola curiosità. In origine, tanti tanti tanti anni fa, parliamo intorno agli anni 2000, ecco, Audition già esisteva, ma non era di Adobe e non si chiamava Audition, il software si chiamava Cool Edit eh, ci furono varie versioni, Cool Edit 2000, Cool Edit 2, poi arrivò Adobe e disse sai cosa? Me lo compro e all'improvviso sparì con l'edit e nacque Audition. Audition come parte integrante della suite Adobe, quindi comunica perfettamente con Premiere eh, ed è utilizzato nel workflow eh, e nelle produzioni audiovisive nello specifico per migliorare la qualità dell'audio. Quindi questa è una breve curiosità ecco, su questo software. Come funziona e come utilizzarlo? Beh, Di questo noi ci occuperemo in questo corso, eh, come già per gli altri i corsi di questo canale youtube le prime lezioni saranno ovviamente gratuite e aperte a tutti gli iscritti a questo canale youtube eh, e poi da un certo punto in poi dalla terza quarta lezione in avanti dovrete sottoscrivere un piccolo abbonamento di 3 euro al mese per continuare a vedere l'intero corso alla fine sono 3 caffè al mese eh? non è una spesa eccessiva e ovviamente l'abbonamento a questo canale YouTube vi darà accesso non soltanto a questo corso ma anche al corso integrale e completo di Adobe Premiere Pro e di After Effects oltre ad altri contenuti esclusivi quindi se non l'avete fatto abbonatevi subito cliccando nella home page di questo canale YouTube sul bottoncino abbonati che trovate in alto a destra oh, iniziamo, come funziona Audition? intanto a cosa serve? Beh, come detto Audition serve per editare l'audio, quindi non è un software per fare grafica, non è un software per montare i video, è un software che si concentra specificatamente eh, nell'elaborazione del suono, dell'audio, ok? Infatti davanti a voi vedete quella che è una forma d'onda, eh, anche se questa è una forma d'onda, Presa da un video eh, che io ho montato in Premiere Pro ed era uno dei, dei, dei buongiorno dei, dei caffè del mattino di Fabio Ecco però qui avete davanti a voi quella che è la riproduzione grafica del suono che appunto è costituita da un'onda Ora eh, nel corso base di Premiere Pro abbiamo parlato di che cos'è un'onda sonora Abbiamo visto alcune caratteristiche che ha il suono digitale magari più avanti in questo corso recupereremo qualche concetto perché ovviamente per lavorare come dei professionisti bisogna avere bene in mente alcuni concetti eh che altrimenti eh ci impediscono ecco di lavorare al meglio nello specifico con l'editing dell'audio ma prima di addentrarci in queste tematiche un pochettino più tecniche diamo uno sguardo all'interfaccia Adobe Audition, ricordatelo sempre, è un software Adobe e come tutti i software Adobe utilizza ehm, i pannelli, ok? Utilizza la metafora dei pannelli, Oddio, metafora, utilizza i pannelli, l'organizzazione della sua... Uh, interfaccia in pannelli, quindi se siete già abituati a lavorare in Photoshop, in Premiere, in, in After Effects o in altri software Adobe, saprete già come muovervi nell'interfaccia di Audition perché non è poi tanto differente. No? Abbiamo dei pannelli, eccoli qui, eh, organizzati magari in, in vario modo a seconda del tipo di lavoro che deve essere fatto nella finestra eh, appunto finestra o Windows in inglese abbiamo la voce spazio di lavoro e così come in Premiere o in After Effects o in Photoshop e in Illustrator anche qui ci sono diverse aree di lavoro diversi preset chiamiamoli così di interfaccia che caricano solo i pannelli eh, essenziali ad un determinato scopo per esempio abbiamo il preset pre definito che è quello che normalmente trovate quando aprite audition per la prima volta eh, trovate il non so il preset per la restaurazione del suono quindi aprirà solo quei pannelli che sono importanti per pulire l'audio e migliorarne la qualità nel caso in cui insomma l'audio in questione fosse disturbato e, e tanti altri abbiamo anche una un preset eh, per gestire il video, ok? nel caso in cui si debbano fare dei montaggi audio tenendo però in considerazione anche il video che, che vi è associato. Vale il concetto che abbiamo già visto in Premiere, aprite un predefinito qualsiasi, un'area di lavoro predefinita qualsiasi, potete crearne di nuove, ma potete ripristinare il layout salvato, vale a dire se fate delle modifiche al vostro eh, template, per esempio, no? trascinate una finestra e la spostate, organizzate in altre parole l'interfaccia in maniera differente da quella che è stata precaricata, ma volete tornare poi al preset originale, basta andare in finestra, spazio di lavoro, ripristina layout salvato e tutto viene ricaricato così come era in, in origine. Come si spostano i pannelli? Beh, lo ripeto per chi non lo sapesse, basta cliccare sul nome del pannello e trascinarlo, vedete? Potete trascinarlo al lato, potete spostarlo, vedete, a, in questo caso a sinistra, lo, lo stiamo riorganizzando, o potete annidare più pannelli contemporaneamente. Per esempio, in questo caso, vogliessi mettere questo pannello dentro a questo pannello, ok, annidarlo si dice, basta che clicco sul nome, vedete questa questa quest'area azzurra che viene colorata clicco rilascio e vedete che i tre pannelli ora sono tutti annidati nel macro pannello principale se volete risepararli basta prendere il pannello in oggetto cliccare trascinare vedete che cambia il colore eh, dell'area si colora di azzurrino l'area più esterna, vedete, rilascio ed ecco che siamo tornati sostanzialmente come eravamo ah, in origine. Eh, non c'è molto altro da dire sui, pan sui pannelli, eh, l'ultima cosa è che tanti strumenti, tutti gli strumenti di, di, di Audition sono organizzati appunto nei pannelli e l'elenco di tutti i pannelli sono presenti nella voce del menu finestra quindi qui sotto finestra trovate l'elenco di tutti i pannelli che possono essere aperti in, in, in Audition per esempio il mixer, eccolo qui, lo utilizzeremo un po' più avanti però se volete aprire il mixer e non è aperto ci cliccate sopra ed ecco, ecco il pannello che ospiterà il mixer Oh, ora ovviamente non vedete nulla perché eh, lo scopriremo nelle prossime lezioni dobbiamo andare nella modalità multitraccia per poter lavorare con il mixer ma ne parleremo più avanti per adesso mi fermo qui l'appuntamento è per la prossima lezione eh, dove inizieremo appunto a vedere la differenza che c'è tra il lavorare con una singola traccia quindi con un singolo file e invece lavorare con un multitraccia quindi per poter mixare effettivamente l'audio l'appuntamento è al prossimo video tutorial abbonatevi abbonatevi o iscrivetevi a questo canale youtube se vi fa piacere ciao